Alessandro Limardi, sono il medico della scuola dei Normanni. Dottore, l'importanza del rugby in tema sociale, di salute e anche disciplinare, come educazione? Sicuramente eh, lo sport in generale sfonda una porta aperta. Eh, mens sana in corpore sano, dicevano i, i latini. A maggior ragione, io ho mio figlio che fa rugby nella scuola dei Normanni, L'abitudine al gioco di squadra è un elemento che dal punto di vista della struttura, della strutturazione psicologica di un ragazzo in crescita è estremamente importante. Io sono portatore di, un, di un notizie e di, di idee relative all'alimentazione, relative al, alla, al completamento della, della struttura fisica dei ragazzi attraverso lo sport, ma soprattutto attraverso l'alimentazione. Difatti, di, di concerto con il presidente della, della, della società vo, vogliamo portare anche un discorso che vada oltre quello che è semplicemente l'allenamento stricto senso, ma anche un, un, un rinnovamento nel, in quelli che sono i criteri dell'alimentazione per queste giovani generazioni che purtroppo, lo dobbiamo dire, eh, vivono in una regione che a livello italiano è la regione con la maggior quantità di obesità infantile. E questo io lo ritengo personalmente come medico, anche un ruolo estremamente importante nella, nel combattere questa piaga che poi si, si ripercuoterà assolutamente sulla nostra nazione. Dottore, nell'immaginario collettivo le persone pensano al rugby come uno sport violento, invece... Invece guardi, io le devo dire che eh, come mia esperienza di, eh, di campo, ecco, proprio sul campo e nel campo, io non ho visto, eh, e mi auguro ovviamente facendo i, i dovuti scongiuri, nessun tipo di, di, di gesto violento eh, se non quello di un eccesso di, di, di, di, di, di agonismo che però nei ragazzi di 15, 16 o 17 anni ci posso tranquillamente stare. Eh, non ho avuto a che fare con traumi importanti, lavoro con la mia acqua santa che è il, il, il ghiaccio il ghiaccio, non so come si chiama, il ghiaccio spray, ma in effetti eh, basta poco, basta mh, rassicurare il ragazzo sul, sull'entità minima del trauma che li rivede immediatamente in piedi a correre ancora più di prima. Eh, Dottor, solo un'altra domanda. Eh, che età eh, consigliamo di fare rugby? Guardi, dal punto di vista della, della, della struttura, il rugby è, è organizzato con delle, eh, delle fasce d'età per cui gli sforzi, anche le limitazioni eh, di tipo tecnico vengono imposte proprio in funzione dell'età. Io credo che tranquillamente nella fase dello sviluppo, dei 10, 12, 14 anni i ragazzi possono tranquillamente farlo. Eh, dipende molto, eh, una cosa che io vedo e che eh, devo dire eh, non condivido fino in fondo è quello di pensare che il rugby sia uno sport pesante e che come tale possa essere utilizzato come strumento di dimagrimento in, in ragazzi obesi. Noi dobbiamo pensare che sì, lo sport ci deve essere sicuramente, ma non possiamo prescindere da una corretta alimentazione. Lucio Radetic, sono il responsabile del campo e responsabile del progetto sociale di Mercato San Cenerino. Allora, come responsabile del campo, diciamo che eh, l'impegno che ci è voluto per realizzare questo campo, che è anche un campo importante... Allora, molti conoscevano questo, questo campo già da parecchio tempo perché per anni è stata una, una, una fucina di calciatori. Eh, poi per vicistituzione societaria eh, l'US Cioralese Calcio, che io ringrazierò sempre. Eh, purtroppo per proprie vicissitudini non ha potuto più utilizzare il campo e la struttura era ormai in totale abbandono abbiamo illustrato il nostro progetto, hanno sposato il nostro progetto e ci hanno consentito di, ven di, di venire in possesso tramite concessione da parte del, bon del consorzio di bonifica integrale del fiume Sarno colgo l'occasione per ringraziare l'avvocato D'Angelo che anche, anche egli ha compreso subito la, la grande valenza sociale di questa progettualità di questo campo gli oneri sono stati tanti perché il campo versava in condizioni pietose, avevano rubato fin anche i rubinetti del, degli, degli impianti igienici, noi con tanta buona volontà e con fondi propri siamo riusciti a renderlo se non, se non altro utilizzabile dai nostri ragazzi. Vogliamo fare un appello a chi di competenza per una raccolta fondi, per un incentivo? Allora il rugby è uno di quegli sport nobili che si basa semplicemente... Eh, ed unicamente quasi sulla contribuzione e sul volontariato eh, quindi tutto è ben accetto non sempre l'apporto economico è determinante però è funzionale ai progetti sociali dare una struttura a chi non ha possibilità economiche di portare avanti un discorso di crescita educativa e sportiva è complicato se ci vengono dati i mezzi cerchiamo di sopperire a questa mancanza che ormai è diventata talica nelle, nelle, nelle nostre strutture cittadine Giuseppe Forestiero, vicepresidente del Salerno Rugby Allora Giuseppe, tu sei stato sempre impegnato, ormai ci conosciamo da anni, sei impegnato per il sociale, hai fatto tante cose belle e adesso questo campo di rugby è una cosa spettacolare il tuo impegno nel sociale, lo sappiamo, è forte è disinteressato. e disinteressato cosa vogliamo dire alla cittadinanza per avvicinarsi a questo sport? Allora, io ho fatto fare questo progetto perché eh, per la classe dei bambini, praticamente chi è che non c'è la possibilità come me genitore di sostenere spese di palestra e tutto per, uh, per educarli, i ragazzi allo sport. E questo qua è un progetto, si chiama Sport Solidale, che mh, è fatto dal comune di Mercato San Severino e noi siamo mh, molto probabilmente verrà presentato pure nelle scuole. E niente proviamo così perché è uno sport che noi facciamo a costo zero senza rette mensili ad oggi quanti iscritti abbiamo come squadre come ragazzi che si allenano che partecipano alle gare allora ad oggi abbiamo una ventina di ragazzi di mercato sanseguirino dagli da, Anter 8, Anter 10 e Anter 12 e qualche Anter 14 poi nelle classi unter 16 ci stanno otto ragazzi di mercato San Severino che giocano però a Salerno. Allora, domani, domenica, abbiamo un quadrangolare importante, vogliamo dire qualcosa? Il quadrangolare importante è che giocano delle squadre del nord, tipo il Treviso, tipo il Perugia, tipo il Dusson, tipo. Ci sta il Sacro Cuore di Pompei, che l'abbiamo fatto insieme in questa manifestazione. E ci stiamo noi come Salerno Rugby, ci sta il, il Benevento, ci sta il, la Partenope, e ci sta la Maduri Napoli e poi non, mo, non ricordo altre squadre. Ma sono centinaia di... Sì, sì, sì. Verranno, sì. In pullman. sì. verranno in pullman e verranno oltre 500-600 bambini dall'età di 8 anni all'età di 14 anni. Allora Emilio Esposito, sono direttore dell'Osservatorio yeah, sul disagio sociale di Mercato San Severino. Certo il rugby è uno sport no, no, pure... importante, anche questo eh. progetto solidale ha la sua valenza sociale, in quanto il rugby comunque ha una funzione di, di, di migliorare quella che è la crescita dei ragazzi, anche per far sì che ci sia la socializzazione ma anche per quanto riguarda quello che è il benessere psicofisico. Bisogna incentivare questi eventi e questi momenti al fine di creare sempre di più delle azioni sul nostro territorio per diciamo, migliorare quella che è la qualità della vita e anche per coinvolgere i giovani nelle attività sociali, sportive perché essendo anche uno sport di gruppo il ragazzo ha la possibilità di poter crescere sotto l'aspetto per quanto riguarda l'autostima, le proprie potenzialità, nel raggiungere gli obiettivi, ma anche imparare ad affrontare quelle che sono le difficoltà diciamo, della propria crescita, anche per scaricare le tensioni. E come diceva anche prima il dottore il medico sociale, una sana alimentazione abbinata allo sport è un fattore molto importante. Sono Gennaro Cozzolino, il presidente del Rugby Sacro Cuore Pompei e questo weekend abbiamo organizzato qui a, al campo di Mercato San Severino con la possibilità e la collaborazione degli amici della SD di Salerno Rugby, la terza edizione del nostro torneo Rugby e Sorrisi. Siamo alla terza edizione in cui eh, abbiamo stabilito dei gemellaggi col Dosson Rugby che è squadre che arrivano da Treviso, il Rugby Perugia Junior e altre società campane che ci onoreranno della presenza qui al campo. E oggi ci sarà un torneo solo per, esclusivamente per la categoria Under 14 mentre domani sarà aperto a tutte le categorie giovanili dall'Under 6 all'Under 12 quindi sarà una, una giornata di festa per tutti i bambini che come dire, facciamo fare sport a costo zero eh, come gli amici del Salerno che si stanno impegnando noi sono sei anni che lavoriamo sul nostro territorio a Pompei e diamo la possibilità a tanti bambini di fare sport Un'attività sociale e solidale. Io le chiedo come Presidente e come allenatore un parere su questo campo immerso nel verde. Un'ottima, è una risorsa per noi del mondo del rugby e soprattutto ha un, uno scenario molto particolare eh, si avvicina molto ai campi londinesi quindi, eh, questi, dove nasce questo sport quindi eh, veramente hanno fatto un bel lavoro c'è ecco, ancora tanto da fare insieme si possono fare poi come dire, le migliorie giuste al campo ci stiamo lavorando e quindi speriamo presto di metterlo ancora di più eh, con questi tipi di eventi eh, solidali per i bambini per dare la possibilità di fare sport in particolare il regno. Possiamo dire che l'amministrazione di Mercato San Severino è stata molto sensibile nel dare disponibilità col consorzio di bonifica, mi sembra, sì, e altri sì, amministratori. Sì, sì, uh, gli amici del Salerno ci hanno raccontato un po' tutta la vicissitudine che c'è stata, uh, diciamo, la disponibilità uh, a, a, a concedere il campo, la struttura per far fare sport, quindi sono stati veramente delle, delle ottime persone perché è difficile trovare delle amministrazioni sensibili sul sociale e sullo sport. Noi veniamo da Pompei, in cui abbiamo una situazione molto, molto, molto triste, non c'è una struttura, purtroppo. E quindi, un grazie al primo cittadino Antonio Somma e un grazie a tutta l'amministrazione comunale di Mercato San Severino per questa bellissima realtà immersa nel verde a Ciorani, frazione di Mercato San Severino. Io sono, sono Liguori Antonio e sono il delegato della Federazione per la Provincia di Salerno. Allora, possiamo dire che il rugby ha una sua filosofia? Diciamo che lo spirito che alimenta la nostra attività è, quella, è quello di cercare di togliere quanti più ragazzi è possibile dalla strada, per dare a questi ragazzi dei valori che consentano di avere una motivazione per impegnarsi a fare attività sportiva perché dappertutto si pubblicizza la necessità di togliere questi ragazzi e impegnarli in questa attività sportiva e noi qui a Ciorani grazie al sindaco di San Severino abbiamo avuto la possibilità di avvicinare questi ragazzi in quanto il comune di San Severino nella politica sociale che eh, sta portando avanti ci ha dato questa possibilità, cioè utilizzare questo impianto per poter portare quanti più ragazzi possibili all'attività reggbistica. Quindi eh, noi ci auguriamo di avere questo punto di riferimento proprio rivolto soprattutto a quei ragazzi che non hanno possibilità di fare attività sportiva dietro compenso. Quindi questi sono sotto la nostra tutela eh, perché abbiano questa opportunità di svolgere questa, questa attività reggobistica. Perché la filosofia del rugby è proprio questa, cercare di avvicinare questi ragazzi e dare a questi ragazzi dei valori. Il rispetto. Il rispetto è uno dei valori fondamentali che noi cerchiamo di inculcare, perché grazie a a questo valore c'è cioè il rispetto dei compagni, il rispetto degli avversari, il rispetto dell'arbitro, il rispetto degli anziani che si trovano nel circuito che loro frequentano per cui stiamo cercando di concretizzare quello che sto dicendo adesso insomma. io riscontro diciamo un problema sulla conoscenza del rugby lei non crede che dovrebbe essere più propagandata, più pubblicizzata, più portata a conoscenza, diciamo più vicino alle persone che non conoscono neanche questo sport? Diciamo che il tallone di Achille della nostra attività è proprio questa difficoltà di riuscire a capire la, lo spirito di questo sport, perché eh, diciamo le regole sono tantissime, eh, diciamo che, eh, nel calcio eh, le possibilità di un fuorigioco eh, è una diciamo delle eh, situazioni che si presenta ma è una, invece nel rugby ci sono più di 10 occasioni di fuorigioco e i ragazzi devono assimilare questa eh, attività perché Grazie a questo insomma, uh, propagandare del rugby si riesce a, a far capire perché noi uh, quando abbiamo l'occasione di avvicinare i genitori che sono uh, al seguito dei ragazzini cerchiamo di Far capire ai genitori qual è la situazione anche, eh, diciamo, della, del frangente che si sta realizzando in campo, perché i genitori non sanno, eh, non conoscono eh, la, la mischia, non conoscono la touche, non sanno come si passa il pallone. E questo è uno dei limiti per cui la gente non riesce ad entrare in questo spirito. È chiaro che con il passare del tempo cominciano ad appassionarsi, cominciano a capire come si svolge il gioco e quindi si ha la possibilità di coinvolgerli. Diciamo che una delle caratteristiche peculiari del nostro sport è quello di non chiudere la porta in faccia a nessuno. Cioè, non esiste qui il superatleta, eh, il muscolato, il ragazzo, ecco, che possa risolvere il problema di una partita perché eh, lo spirito del rugby è quello dello sport di squadra. Cioè, se io voglio portare il pallone in meta, cioè significa portarlo. Nella, nella linea di fondo della squadra avversaria eh, mi devo avvalere della prestazione di tutti, di tutti i giocatori, tant'è che i giocatori che sono nella nostra formazione eh, hanno dei ruoli specifici, per cui ci sono 15 individualità che insieme creano la squadra che ci consente di realizzare quello che è il nostro programma. Facciamo un appello ai media e ai giornali di dare più spazio al rugby, perché non è conosciuto, si parla di, di calcio, di altre attività, ma non si parla quasi mai di rugby. Io devo fare un commento. Mi è capitato recentemente un giornale sportivo italiano nel quale non dico qual è la tescata di questo giornale ma è un poco diffuso questo malcontento eh, nelle, prime, nelle prime 16 pagine di questo giornale si partiva eh, dallo starnuto fatto da Ronaldo eh, alla situazione eh, che si sviluppa nella nostra realtà salernitana alle squadre minori cioè praticamente su 16 facciate di giornale 15 erano dedicate soltanto al calcio poi c'era stato un risultato clamoroso di un atleta eh, napoletano che aveva vinto una medaglia, c'era un trafiletto di cinque righe eh, per quanto riguarda il rugby eh, non esiste proprio uno spazio destinato devono, essere, devono succedere soltanto cose clamorose perché se ne parli ma nella quotidianità siamo ignorati. E eh, eh, quindi bisogna lavorare su questo punto? Bisogna lavorare su questo punto, cerchiamo di eh, sono anni che mi sto battendo perché si realizzi questo, ma se veniamo eh, diciamo invitati in eh, trasmissioni sportive eh, ci impongono soltanto di essere il contorno di quella trasmissione senza coinvolgerci in nessuna di quelle discussioni che si fanno, per cui cerchiamo anche di non frequentare queste occasioni. Va bene, grazie presidente, però tutte le occasioni vanno frequentate, altrimenti andiamo sempre indietro. Eh, questo sì, questo sì. Purtroppo è, è il diciamo che da noi nella nostra realtà il rugby è ignorato. Nella realtà che stiamo ospitando, che vengono ragazzini dal Veneto per poter partecipare a questi quadrangolari, eh, si fa la corsa a far iscrivere a questi ragazzini a questa attività perché il rugby ha la stessa dignità di tutti gli altri sport in quella realtà. Da noi è ignorato. Sono Rubina Panariello, arbitro di rugby. Quanto è importante eh, questo sport per i bambini, per il sociale? Per i bambini questo sport è fondamentale perché aiuta i bambini eh, provenienti da ogni tipo di mh, eh, da ogni tipo di contesto sociale a relazionarsi e questa penso sia una cosa importantissima.